La compagnia di oggi, ci abbiamo a caso e elicottero il mio è più grande il mio, il mio gambero è più grande è ancora l'ora del drink, secondo round ciao ragazzi e benvenuti su questo nuovo video un nuovo video dal Giappone e oggi dove mi trovo? mi chiederete, guardate sono a Nagasaki E dall'altra parte di questo semaforo C'è una figura che forse qualcuno di voi ha già riconosciuto Non lo so Andiamo a vedere nel dettaglio Facciamo un piccolo zoom Facciamo un altro piccolo zoom E facciamo ancora un piccolo zoom Ma chi è questa bella donzella? Ma è Eriko che ci saluta E tra poco potremmo chiederle Com'è eh, la vita qua a Nagasaki perché sono andato proprio questa mattina a trovarla nella sua città natale. Guardate com'è piccolina Eriko. Tanto lontana. Adesso, adesso che viene verde viene, viene qui a trovarci. A caso and Eriko. Hi. Siamo a Nagasaki. Ciao. Ciao, Ciao. Siamo a Nagasaki. Nagasaki Champon! Champon, andiamo a mangiare <ride> Champon! Champon è il ramen il... di Nagasaki, tipo, il tipico... non è proprio ramen, ma è il tipico piatto di Nagasaki. Come dice Eriko, è il tipico ramen di Nagasaki. Non <ride> È proprio ramen, ma... È il ramen autentico, molto più buono di quello che c'è in Hokkaido. Eh, praticamente è tutto misto, no? c'è cioè, verdura, pesce, carne, è tutto misto. Sì, è... Non è proprio solo il ramen di carne, ma è sì. misto. Misto, mm. misto. Eh. Tipo la peperonata La compagnia di oggi Ci abbiamo a caso E' Ricottero Ciao Elicottero. Città Nagasaki. Sì, Per la prima volta oggi sono andata a Nagasaki, nel Kyushu, e stiamo per mangiare una delle privatezze più particolari proprio di questa prefettura, ma che facendo. è il ramen, eh, <ride> è detto, detto <ride> champon, ramen shampoo. E questo lo sai cucinare, Eriko? No, yeah, mai cucinato. Ma è difficile? Eh? Ma cosa non so, penso di sì, ma fare la zuppa sembra un po' complicato. Vabbè, assaggiamo e bisogna mettere il cosciò. Pepe. il pepe, chi vuole, sapete che forse andiamo in Italia, insieme, forse, forse, tutto da vedere, io ancora non l'ho mangiato, adesso lo provo, ma questo bisogna mettere tutto dentro, Cioè c'è proprio tanta roba perché c'è tantissima verdura Bene, ciao ragazzi Oggi sono con Eriko E, siamo per... e la famiglia di Eriko Abbiamo ma massa No, non Hiro... Masa Kiro ma... Masa eh, no, Naoko, oh, no. Naoko, Naoko mi ricordo ah, no, no. Quindi andiamo con i genitori di, di Eriko in montagna nella città di Nagasaki dove ci sono stati i crimini di... Vabbè. Oh, piacere. piacere, vi piacere. saluto <ride> e, e pensate che andremo a vedere una delle panorami più belli del, del, del, del mondo quasi, del Giappone? Sì. Oh, è veramente una delle yakke si dice in giapponese sì. vedete questa sarebbe la yake quindi il panorama notturno più bello del yake. Giappone no, no. ecco qua sì, grazie e no. adesso prendiamo la cos'è che prendiamo Eriko? funicolare difficile no, no. cosa? E adesso andiamo a Cina Bellissimo Non c'è nessuno Non c'è nessuno Però si vede un po' il panorama yeah. anche da qui Adesso corriamo Corriamo vai Siamo a Nagasaki E stiamo per provare questo ristorante Che si chiama Dejima Pronti e via Dove siamo? Hai sete? Sette, voglio cucinare. Frizze, ma non ce l'hanno! Quindi cosa prendi? Birra? Birra? Dovete sapere una piccola curiosità di Eriko: sì. Eriko, quando beve un bicchiere, cambia colore. <ride> è bellissimo! Quindi oggi. Oggi no? Perché sono in giaccapole, sono a pipote. Ok, è cresciuta perché ha fatto il vaccino È cresciuta perché ha fatto il bacino? È ha fatto il bacino. Volevo chiederti che cos'è questo? Spiegaci che cos'è in giapponese questo. sia Daikon. Daikon? Daikon Daikon va! Daikon va Daikon! Oh! Guardate che cos'è arrivato! Sasae? Sasae! Oh! Eh? Balena? Balena? Balena, c'è anche la balena che noi non mangiamo ma io non l'ho mai assaggiata prima volta? A piace questa è la balena cioè abbiamo ordinato praticamente questo moriawase che sarebbe un mix di tanti um, sashimi, sashimi diversi e ci è arrivata anche la balena bene ragazzi kanpai cin cin cosa assaggi? Beh, io sto giocando. Il sesso a Osaka na Janai, no? Allora, Eriko inizia dal tonno. Ha detto che fa schifo. No, Assaggio anch'io anche mascherin lo assaggia ah no a caso lo oh, mm. buono eh? mm. Allora se andate in un ristorante proprio giapponese dovreste leggere il menu anche tutto scritto a mano come calligrafia e dov dovrete leggere in verticale e c'è scritto persino uh, il prezzo in kanji questo è 850 quindi 850, 830, 830 eccetera eccetera Wow, è arrivata anche la tempura. Adesso abbiamo anche gli uramaki. Dovete sapere che gli uramaki è una cosa stranissima in Giappone. È la prima volta che li vedo, vero, Eriko? Sì, ma poi non c'è il riso. ricordate. c'è uramaki di tipo mentaiko, mm. quindi uova di pesce. Oh. Ah, è vero. Ah, strano. Secondo me non è buono. Buonissime, sono cose Buono? Detteni, dai iscrivono guardate le facce di erico un uh, po' secco secco eh anche io ho pensato un po' secco un po' tanto secco e poi è arrivata anche la tempura ragazzi Adesso Eriko ci assaggerà la tempura Funghi Funghi, guardate quanti funghi Tutti tempura Guardate ragazzi che se lo metterà tutto in bocca In un solo boccone ah. Vedete che fa schifo Buonissimo Buonissimo? Ah scusa ho capito male Vuoi assaggiare anche tu? Assaggia anche tu. Ok. Ho detto che non puoi Ok. No, non metti io. Non no, mettete appeti. dovete. Buon appetito. Mm. Buono? Il mio è più grande, il mio il mio gambero è più grande, penso. Buono? Sì, ragazzi, la polpetta giapponese Questa è la polpetta del Giappone La tsukune Ti piace la polpetta? Sì, molto mm. Itadakimo Guardate che pezz pezzone di polpetta oh, ah, Questa è un'altra specialità di maiale eh, scusa, Dio. La grassa di maiale guardate, guardate, guardate Guardate, guardate, guardate. Ok, assaggia Ericlo. Ericlo. Ericlo. Ericlo è unicro. Ericlo è unicro. Unicro. Unicro. No, Tu Toccherà. A caso lo facciamo tra Adesso lo assaggio anche a caso <inaudible> buono? Sembra una G reaction, cioè la stessa reazione per ogni cibo Sono arrivati gli onigiri abbiamo quello al gusto di okacca Quello al gusto di Shake e quello a lume Wow guardate che spettacolo mm. E questo è il pane tipico di Nagasaki, vero? Ce lo dice Eriko lo, lo vuoi assaggiare? Pane fritto con? Vuoi assaggiarlo? Con calma Siamo strapieni, la verità è che siamo pienissimi Beh, ma perché ci sono tante cose buone a Nagasaki Perché nel Kyushu Ehm um... mm è la prima volta che lo mangia Ericko il pane tipico di Nagasaki, la sua città è come un italiano che mangia per la prima volta la carbonara mezza è croccante è croccante sai cosa mi sembrano? i toast cinesi Nanka, toast di gambero? sono um, rossa ditemi voi se vi sembra Ericko un po' rossa La che italiana è più forte di questo davvero? dai Perché questo è il sec non so ancora rossa vuol dire che eh ma è perché hai bevuto non sono più forte in Giappone o per questi questi ci sono deboli mmm non lo so forse sei più abituata però però stai diventando rossa e comunque hai bevuto solo una birra questo è il secondo è drink vero. secondo posto secondo andiamo in tanti beh erico questo posto si chiama suaramba Suaramba, suaramba in dialetto di Nagasaki suaramba Significa che, che ti... Eh? Devo sedermi Devi ah, qu'è suara? suaramba? suaramba. suaramba. Ah. Pensavo ah. che devi sederti e suonare la bamba Dalla la la la bamba, la, la, la, la, la, la bamba. Parole... gioco di parole, come si dice? Gioco di parole gioco di ba... Ah, bar Penso. Ah, capito. Ah. Quindi andremo a sederci A bere shoju o sake giapponese tipico di Nagasaki Okay. ok Prego okay. Ciao Eriko Con una cacana posto tutto questo? qua Ah, <ride> ah, okay. oh. ah oh. cioccolato Cioccoletto non è cioccolato E eh, vedete spiega spiega che cosa ha detto il signore il signore sexy <ride> <ride> Allora qui c'è ovviamente il posto dove si beve in Giappone costa di più rispetto al ristorante del ristorante Ma comunque qui in coperto che sono un euro e mezzo e eh, però in cambio potete scegliere uno di questi pollo rosso e da male domani... cos'è lo iacco? <ride> lo è sapevo tofu, tofu. è il tofu, tofu freddo oh, per... oh. Camoros rosso no. cos'è? è di te, nandake, nandake. camo è di An la... anatra Anatra! anatra. so Anatra! Potreste essere Mario? A me piace tantissimo un'insalata uh, con, con la patata. A me piace tanto la patata. A te? Ti piace? Ti piace? Buona. Cincin Giudeppi. Oh. Oddio, devo... Gli ha detto che non è forte perché questo è Però liquore è stretto Ha detto che è forte? Ha detto che non è forte Cioè è facile da bere Però è forte Due gemelle Splendide le sorelle Con qualcosa in più Terry non e Mickey Magic it. Girl Vioparao si dice in italiano Una lotta da leoni no, no no no no è un film Hangover non l'hai mai visto? Ma è bello C'hanno anche Instagram e si dice Suaramba Quindi se siete a Nagasaki provatelo perché no Ok facciamo una storia Mi raccomando seguiteci su Instagram Vi lasciamo Erico, Erico.cottero. Erico, Erico, Ericottero. E io, Sebastiano vi seguiteci. Facciamo la foto. Vai. Va? Vai. <ride> <ride> è arrivata la cioccolata che è il posto nevagiota una grande cioccolatosa bambina golosa e eh, cosa c'è dentro? Il cocco con dentro una noce? Ah, un amon ah è bonbon? ah Oh, sì, sì, sì, i bomboniere, i oh, confetti, confetti. E ancora l'ora del drink, secondo round. Ericotte, io ho preso il Belis, lei si è presa cosa? Un Mesh Un e a caso ci ha preso qualcosa a casa. Buono. Erico, raccontami qualcosa di strano. Ecco... Dani. È Era una bella storia. È una bellissima storia. Ma perché? A non si può? Devono curare Va bene, ma esiste ancora questa scuola che è meglio Ok, niente è una cosa divertente è un errore vabbè Error. però fa molto ridere ve la racconteremo quando sarete più grandi <ride> ma c'è lui che ha il io no io non ho ancora Se guardate i colori dei capelli e guardate i colori delle guance Isho? Nitenai? Nitenai? Isho? Okay. e ricordiamo cosa ha detto a inizio serata io questa sera non, non cambio colore oggi no oggi no Perché sono in Giappone sono piposi <ride> No, dai, coraggio. dai, dai. Andiamo a bere con Erico. E andiamo. Andiamo in un posto strano. Ce la faremo. Anche fare... se sono rossa da sì, Ma è ma... per questo che ho preso questo bicchiere. <ride> sì. sì. <ride> Alla fine della serata abbiamo scoperto finalmente il ciampo era una volta eh, Macanai. Macanai è il cibo che offriva eh, lo chef ai suoi colleghi. Sì, Cioè non è che era un cibo ufficiale che c'era scritto meno per clienti, ma mangi si mangiava solo di loro, fra di loro. Esatto. Per questo forse Ciampo è nato così, nel senso Ciampo è tutto listo, no? È sì, è carne, vero, c'è il carne, c'è il pesce, pesce, le verdure... Infatti forse lo chef preparava per i suoi colleghi, mettendo un po' insieme quelli che avanzavano... In Quindi con gli avanzi! Avanzi! Sì, e vabbè, sì. no, perché praticamente siamo andati adesso a bere l'ultimo drink della serata, forse, forse, forse. you never know... <ride> E quindi abbiamo scoperto che lo chef, quando Eriko gli ha detto che siamo andati a mangiare in questo ristorante famosissimo che si chiama Cicairo, ci ha detto che lo offrivano ai, ai dipendenti. Quindi vedete, alla fine giornata abbiamo scoperto perché il champone è il champone. La cosa che champone. Vabbè, grazie che ce l'hai fatto mangiare, Eriko. Buonanotte! Ciao, Eriko. Buongiorno. Dove siamo? Allora, siamo sempre a Nagasaki, ma specificamente come c'è. Nello specifico... Ne, pre... Nello specifico siamo a Spigma. Dejima. Dejima! Dejima letteralmente vuol dire eh, isola uscita. Uscita. Perché era una volta questa piccola isola, era uscita dalla città principale di Nagasaki e ha la forma di ventaglio. Ventaglio abitavano portoghesi, stranieri che facevano business in porto, ex... in porto. sì, in portava, sì so. sì sì perché ricordiamo che Nagasaki era tipo il principale porto dove si facevano tutti gli scambi giusto? So. e anche nel periodo Edo, quando è stato chiuso il Giappone, un po' come adesso <ride> col coronavirus l'unico posto aperto era qui era proprio qui vabbè so. e quindi questa è una riproduzione di quell'isola di tanti anni fa so. Portaci a vederla, andiamo! Andiamo, però in realtà cioè, la posizione era qui, proprio qui dove c'era il decima. però mm. mi sembra che non hanno rifatto tutto intero, forse solo quasi metà, Ok. perché adesso comunque intorno ci sono già edifici sì. normali, che non è che possono riprendere tutto. Tutta l'isola, però era così piccolina, io penso fosse più grande, cioè piccola. Eh sì, è abbastanza piccola. Vabbè, questo è proprio il palazzo tendon in corso. No. <ride> però, però poi gli altri edifici sono molto più carini, guardate che bello. Per me è una cosa. Sì. Che, cioè, di solito io abito in Italia, quindi vado a visitare varie città le, le chiese. o in Europa, c'è sempre scritto, spiegazione, o in inglese o in italiano, che io non capisco 100% quello che c'è scritto. Ma qui c'è scritto anche in giapponese, oh, che ne sì. le posso leggere? No, perché, sì. vabbè, sarà anche un po' per via del corona, però io vedo solo giapponesi oggi. Oh, oh. guarda che c'è un amico. <ride> e tra l'altro oggi è anche la giornata del... 16 Seijinshiki che, che sarebbe festeggiano il... chi ha 19-20 anni per maggiorenne e... e soprattutto le ragazze si indossano il kimono sì e gli uomini a volte sono solo completo uh -huh. oppure anche i ragazzi kimono sì, vi faccio vedere una persona sì, che indossa anche lei che sta lei facendo vedere. servizio fotografico eh ]issimo. sì sì sì, sì. E anche, solito... anche tu l'hai fatto la, questa cerimonia qui a Nagasaki a Nagasaki sì, sì sì ma quel giorno Oggi non fa freddo eh, io ho il berretto ma non fa così freddo, ma mi ricordo che quando l'ho fatto io, cioè sempre si fa a gennaio A gennaio? la Nevicava. Nevicava, e il kimono e qua è tutto pesante e bel caldo, ma qui è tutto aperto, mi no? ah. aveva le mani in piaccia Quindi avevi freddo e caldo allo stesso sì. tempo, vogliamo entrare in qualche, vogliamo oh. entrare qui? Entriamo a vedere <ride> Bella da dietro da no, questo taglio che no, sempre questa giacca sembra grandissima no perché dovete sapere che Erika è molto magra però ieri abbiamo fatto una foto da dietro che sembrava molto più grossa no, so, è ingrassata ma dove? No, ma non è vero vabbè ma sono tutti ingrassati sotto il covid e soprattutto tra Natale e Capodanno hai mangiato tanto a Natale e Capodanno? Cosa c'è qua? Il pontile? Però è proprio carino, tradizionale, così no? L'hanno ricostruito. Che poi fa strano perché qua c'è la città tutta nuova e qua invece c'è tipo tutti questi edifici tradizionali. Ma anche il legno dà proprio questo senso di vecchio, ma in realtà quando è che l'hanno fatto questa riproduzione? Ma io sono venuta per la prima volta Ah è la prima volta mm -hmm. che vieni? Ma non è un posto tipo tipico di Nagasaki? Eh quindi abitanti di Nagasaki non vengono Ah quindi tutti. e ne Non sono abitanti di Nagasaki queste persone? Sono tutti turisti Tutti turisti. Mm. Vabbè andiamo a vedere allora, allora. Facciamo ancora il giro Vi portiamo a vedere tutta la città Però devo dire che Nagasaki mi sta proprio piacendo Perché tipo Vai anche a mangiare, a prendere da, da bere e Si trova subito Esatto, questo è il mio film. Perché idea. a Tokyo, tipo è oggi è domenica. È impossibile E comunque c'è poca. Ma di solito c'è. Ah tu non sei mai venuta, quindi non lo sai, però di solito penso che ci sia molta più gente di questa, o no? Ma davvero chi dice? Sì, solitamente. No, solitamente sarà così. Farà così. No sì? Perché tanti giovani vanno a lavorare nella città grande come Tokyo, Kyoto, non so, da qua. Voi indossare il kimono, vedete, potete anche andare qui. Sì. Ecco che è arrivata l'ora del pranzo Il mio amico giapponese si è preso mm, Turco rice". Oh, quante, quante calorie sono queste? Grandissimo Io mi sono preso invece questa insalata con il salmone E Eriko si è presa il green curry mm, Il curry verde Va bene, direi che dopo di questo potremo andare in aeroporto